Che stanno riempiendo eh, con miele proprio fresca si vede anche questa parte qua speriamo perché non piove eh, per eh, riprendere un po di produzione un po in più mm -hmm. e che miele fanno? Miele... allora noi facciamo acacia, mm -hmm. tiglio, millefiori, castagno tarasso mm -hmm. ci sono altri fiori però non mi ricordo il nome adesso però viene diviso più o meno tutti come sono qualità, vengono divisi in questa maniera. Bello. Anche per passione io sono... Ci sono di... anche altre postazioni di Arnie? Sì, abbiamo un'altra postazione in zona nostra, poi abbiamo un'altra parte. Zona nostra? è come... sì. eh, Manzese. Ah, Manzese. Poi li spostiamo in zona di Bergamo e Brescia. Uh -huh dove troviamo castagne e un po' di miele, di mille fiori più pulita di questa zona qua. Uh -huh. E qua principalmente che, che miele c'è qua in questa zona? Allora in questa zona qua abbiamo acacia, tiglio, tarasso e mille fiori. Uh -huh.